Comoda, tra l'altro, sta cosa. Vero? Tipo... Vero <ride> da sbragarsi. Infatti, c'è cioè, quella, quella definizione, che non mi ricordo come si chiama, dell'uomo, come si dice, no, offensiva. Um, L'uomo con le gambe aperte, no, in metro. C'è una definizione, non mi ricordo, che è un modo per dire, cioè non stare così perché stai mostrando i gioielli. I gioielli e non è, non è cosa carina, non è cosa buona e giusta come... Avrebbe detto qualcuno. Allora, allora. <ride> io non so da dove cominciare con te, perché cioè non sei tu che parleresti per ore, sono io che ti farei domande per ore. No, è una sviolinata. Eh. Mm. Prima ti sentivo giù su alla tua alla presentazione e ero molto affascinato. Poi ti vorrei chiedere cosa fai con i pazienti, ma un po' me lo aspetto avendo avuto una formazione molto simile, anche se poi è andata a divergere su, su certe cose. E quindi la domanda è che cosa gli chiedo a Bernardo, però in verità lo so cosa chiederti, perché ci sono un po' di cose meno incuriosite qui, ma eh, anche negli altri libri. Spiegami un po' la simmetria degli opposti. In... Poche parole. Poche parole? Sì. Accidenti. Cioè, come ti è venuta? Come la usi in psicoterapia? Perché è molto affascinante, ti dicevo anche in un commento sul libro, però io non ci riesco a usarla, cioè mi sembra difficile. Poi tu per me hai detto qualcosa come no, è una questione di pratica, mettersi un attimo. Sì. Spiegami un po', un po tutto, cioè, come è nata, cos'è, come la usi. Mm. Ok. Allora, poche parole, non è facilissimo. <ride> ci proverò. Vabbè, io vado. <ride> Puoi lasciare <ride> allora dunque di base credo che tutto sia nato con gli aforismi perché ehm, è stato un po' li, li, nel mio piccolo li considero un po' come i fringuelli di darwin nel mio piccolo mondo eh, cioè come sia possibile da una cosa piccola poter dedurre un sistema molto ampio mm. ok quindi da questi becchi diversi no dei fringuelli darwin che capisce qual è la teoria dell'evoluzione e diciamo che in modo un po' parallelo per me l'aforismo è una roba straordinaria, cioè, la domanda è com'è possibile 5, 6, 10 parole producono un effetto stravolgente, per me questo ogni volta mi domando veramente com'è possibile, no? pensa a un aforismo come quella di Paul Valery, quello che dice tutto comincia con un'interruzione, cioè capisci? Non hai bisogno di altro. Allora, vedi è un po' come se vedi un quadro di Bansky, no? Uh, non so se vi ricordate il, il Crocifisso con i sacchi della spesa di Natale. Mm -hmm. Vedi un'immagine così e dici, ok, no, no, non ho bisogno di altro, è già chiaro, no? Ed entra come un dardo. Allora mi sono detto: ma com'è possibile? Cioè, cosa c'ha l'aforisma per essere così incredibile, in poche parole? E Allora, da lì ho iniziato un po' a, a leggere e non ho trovato tanto, cioè si parla di una serie di elementi però ho trovato informazioni anche abbastanza confuse, ok? Innanzitutto aforisma, la usiamo molto più noi che eh, in America, ad esempio. Tu in America, quando sono andato a fare un convegno, in America a parlare di aforismi, mi dicevano, non sapevo neanche che esistesse l'aforisma, Ma in realtà è che si dice sentenza, butad, um, frizzo, cioè ci sono tanti sinonimi, ok, ognuno con una sfumatura diversa. Quindi che cos'è ok? E indagando, secondo me ci sono sette elementi fondamentali che costruiscono un aforisma, Uno di questi è la simmetria. Cioè ogni aforisma ha in sé per funzionare una simmetria e le simmetrie che funzionano meglio negli aforismi sono le, le simmetrie di opposti, cioè il fatto che tu possa all'interno di una stessa frase creare un contrasto, ad esempio in Oscar Wilde che dice ogni uomo mente, ma dategli una maschera sarà sincero, okay. quindi menzogna, sincerità, certo. sì. simmetria opposto un altro aforismo ancora eh, è se vuoi pulire qualcosa devi sempre sporcare qualcos'altro mm. e possiamo andare avanti. In alcuni è veramente esplicito come in questi casi, in altre volte la simmetria ad esempio è fra ciò che eh, normalmente viene percepito e ciò che l'aforisma sta dicendo. Ad esempio eh, una di madre Teresa di Calcutta che dice qual è il giorno più importante della mia vita? Oggi. Mm. Ok, Perché? fa effetto, perché di solito le persone se li fermi per strada e domandi loro qual è il giorno più importante della tua vita, semmai ti dicono la laurea, sono sposato, mio figlio che è nato, quando mi sono fidanzato, cioè è sempre nel passato e allora il passato è in contrapposizione per simmetria di opposti, la risposta dell'aforismo è oggi. Ah, questo è soltanto uno degli elementi, però è veramente un elemento cardine e da lì ho iniziato a dire ok, ma in realtà tutto ciò che ho studiato in ambito terapeutico eh, rispetta questa simmetria di opposti perché le tentate soluzioni e le soluzioni sono in opposizione simmetrica. Se il problema è mantenuto dal parlare molto di un problema, la soluzione è smettere di parlare del problema e andando avanti così ho detto cavolo, cioè non è una roba che viene applicata così per un maquillaggio, per un vezzo mio personale, che okay, mi sono messo a cercare le simmetrie, ma ci sono proprio le simmetrie nel rapporto fra problema e soluzione. E poi scopro che in realtà questa cosa qua è una branca fondamentale dello studio della scienza, in realtà poi della filosofia e che comunque il mondo è fatto di simmetrie. I pianeti sono simmetrici, le foglie sono simmetriche, cioè è tutto simmetrico, le regole matematiche sono simmetriche, quindi scopri, ho scoperto che eh, in realtà questo aspetto della simmetria, in particolar modo della simmetria degli opposti, è un po' come se fosse il DNA del, della realtà. Eh, andando su una cosa, per esempio, che ho letto qualche giorno fa su Nature, eh, c'è questo articolo in cui hanno visto come le persone che hanno il corpo più simmetrico. Okay. e la simmetria nel corpo a livello proprio di misure, ad esempio, è correlata con la salute, eh, con la, il, il, quindi il più basso livello di mortalità, ma anche di morbidità, okay. Dice, cosa c'entra la simmetria del corpo? Eh, C'è una, una correlazione stretta, e le persone più simmetriche ballano meglio, fanno dei balli più simmetrici, e i bali più simmetrici acchiappano di più, diciamo, ma com'è possibile? Cioè, che senso ha questo? se non per il fatto che la simmetria è una delle regole basi diciamo, della vita. Tant'è che appunto in questo articolo fanno questo esperimento e hanno visto che gli uomini sono molto più bravi a ballare delle donne. Okay? E gli uomini simmetrici acchiappano di più delle degli uomini non simmetrici, come, co come le donne simmetriche che apprendono di più delle donne non simmetriche, le donne che ballano in modo più simmetrico che apprendono di più di quelle donne che ballano in modo meno simmetrico e così l'uomo, okay? E questo è spiegabile sempre utilizzando la, la teoria dell'evoluzione di Darwin perché Perché in natura eh, le, gli animali in cui l'accudimento è maggiormente femminile che maschile, okay? È l'uomo che deve conquistare la donna utilizzando Uh, dei danze cerimoniali, ok, quindi è molto più importante che l'uomo sappia ballare bene. Il mm -hmm. compito della donna è selezionare bene. Come seleziona? Con la simmetria. Tant'è oh. che gli animali che hanno aspetti più simmetrici sono quelli che si accoppiano più facilmente. Il pavone che ha eh, il numero di… Ocelli, uh, mi pare si chiamano questi occhi della, che sono più simmetrici, sono quelli che. Okay. allora è diventato poi un'illuminazione un di nuovo, diciamo, un, un, una piccola scheggia che in realtà stava rivelando qualcosa di molto più grande. Quindi, quando, quando sei con un paziente, mi sembra di capire che il tuo lavoro è molto basato su la selezione delle parole, sì. l'essenzialità e la sintesi delle parole, giusto? Cioè la sintesi, fare una sintesi per poi trovare sì. quella parola, poi magari quella frase, ma quella frase con ogni parola giusta al posto giusto. Come lo fai? Come… come... Allora, dunque, diciamo che, caso di prima seduta classica, eh, faccio una sorta di metal detector delle parole che la persona usa mm. Allora il mio presupposto è che se tu hai un problema e stai guardando la vita dal buco di una serratura, questo è il problema, È una visione troppo ristretta, se tu vedi il mondo da una serratura, da solo dal buco di una serratura, tu usi necessariamente soltanto alcune parole per utilizzarlo, mm. quindi io faccio questa sorta di metal detector e inizio a chiappare le parole che la persona usa mentre descrive se stessa la vita eccetera, queste parole mi danno l'indizio di qual è il club psicologico di appartenenza. Okay. E da lì mi parte il secondo metal detector che è il range di tutte le possibili tentate soluzioni fallimentari che normalmente certo. okay. e nel, ne, nella, nel libro ne ho pubblicate una quarantina ma in realtà sono di più, ben di più le tentate soluzioni fallimentari. E... Lo dici pure, no? Sì, sì, credo più di un centinaio di sicuro. Okay. Quindi mi parte questa sorta di scanner in cui vedo quali sono, è come se fosse una sorta di massaggio in cui vai a sentire quali sono i punti in cui più facilmente i muscoli eh, si, eh, si contraggono, quindi è più facile avere una contrazione qui, una contrazione là, quindi vado rapidamente nei punti in cui più facilmente eh, i problemi diciamo si contraggono e da lì inizio a costruire in simmetria di opposto. Aspetta fammi capire una cosa, allora la persona tu l'ascolti, ascolti, sì. ascolti hai detto le parole che usa per descrivere cosa? Il problema? O se stessa o la vita, Il primo, eh, i, i, i primi minuti sono come, come da diciamo eh, usuale lasciare la persona a parlare un pochino mm. più a ruota libra. Tra l'altro, questo mm, è anche provato scientificamente che funziona bene. No? Hanno visto in delle ricerche scientifiche che se fai parlare troppo, il paziente troppi minuti è totalmente inutile, ok? Ma se non lo fai parlare, perdi un sacco di dettagli. Hanno visto che più o meno se tu lo fai parlare a ruota libra entro i cinque minuti hai un, tutto ciò che è il pacchetto completo di quello che ti dove, deve dire. Quindi ho Faccio una domanda un po' aperta, come usuale, lo faccio parlare qualche minuto e poi attacco con le domande. Ok. okay. E a quel punto eh, seleziono quali sono le tentate soluzioni okay. principali, le possibili soluzioni che ha già messo in atto e inizio a lavorare.